Buongiorno a tutti, sui miei canali da un po' di tempo eh, diciamo, si è inaugurata questa prassi di invitare persone, no? da quando si lavora da remoto, insomma, siamo tutti chiusi nei nostri uffici, nelle nostre case, allora ho cercato di eh, fare rete, creare contatti attraverso lo schermo e eh, nei, insomma, nei mesi precedenti avete visto alcune interviste, chiacchierate con eh, ospiti vari, oggi abbiamo un'altra ospite, Federica Formiga, che ringrazio e saluto. Oh. Eh, vabbè, vado prima sugli aspetti personali, come ci siamo conosciuti, eh, perché Federica, dopo la, la presentiamo meglio, però lei tra le varie cose dirige un interessantissimo master in editoria all'Università di Verona e mi ha eh, invitato per un paio di giri, mi sembra, o due o tre, se non mi ricordo, per un intervento, ovviamente sui miei temi, no? sul su mondo del diritto d'autore, delle licenze open, del diritto d'autore nel digitale, eh, durante appunto una sua lezione, e ultimamente ho, ho saputo, mi ha fatto sapere, ho saputo anche da, da, da post che ho visto in rete, che ha pubblicato un interessantissimo libro, eh, che va a toccare temi che sono anche miei e quindi come non parlarne, non si poteva farne a meno allora ti presento più eh, ufficialmente, eh, vabbè, tu sei professore all'università di Verona come, come abbiamo detto e formalmente appunto professore di storia del libro e di editoria contemporanea sono diciamo, i due insegnamenti di cui ti occupi e poi vabbè partecipi a vari progetti di ricerca, eh, convegni vari, sempre legati al mondo dell'editoria. Ehm, questo libro nasce, eh, è, di, è, di, è la terza, l'editore, se vuoi farlo vedere questo è il, è il momento giusto, perché io non ce l'ho, perché ormai ecco, l'invenzione, iniziamo a, a capire bene, l'invenzione perfetta eh, storia del libro, il, il sottotitolo quindi mi hai detto che è un libro che nasce dai tuoi corsi quindi viene utilizzato sostanzialmente verrà adottato come, come componente dell'esame materiale d'esame per i tuoi studenti però è un saggio eh, che ho, ho avuto modo di vedere interessantissimo anche per chi in generale si occupa di, di editoria ma anche di cultura, di creazione di contenuti perché fa un excursus sulla storia del libro come oggetto eh, per arrivare poi alla, alla sua Adesso non, non voglio dire una, una, blas, una bestemmia, però la sua morte nel, nel, nella forma digitale, perché non si parla più tecnicamente di libro, ma di un qualcosa di diverso che vedremo magari dopo se eh, è davvero riconducibile al libro, se scimmiotta il libro come oggetto o se è una cosa completamente nuova che dobbiamo ancora imparare a conoscere, il cosiddetto ebook e libro digitale. Però ecco, parto dal titolo. Il titolo, l'invenzione perfetta, ovviamente per uno come me che si occupa di proprietà intellettuale, e proprietà industriale, non può che scatenare una serie di, di, di interrogativi. Tra l'altro non sapevo che è una citazione di Umberto Eco, che è stato lui a dire che eh, il libro, la, la, la riporto, il libro è un po' come il cucchiaio, cioè una invenzione che è ormai è diventata così, ha raggiunto il suo, il suo massimo, la sua massima espressione, che non è più nemmeno migliorabile. Questa cosa ti dico, nel mondo della proprietà intellettuale si, si dice della bicicletta, no? te lo dicevo prima quando ci siamo incontrate per organizzare l'incontro, il nostro incontro di oggi, perché la bicicletta in effetti ormai da, eh, da, da, da, da un secolo e mezzo più o meno è una a una struttura, a un concept che non viene più modificato, poi vengono modificate le componenti, vengono modificati i materiali, vengono, eh, eh, no, vengono aggiunte cose, eh, però il concept generale è più o meno quello e quindi si dice che è una, è una di quelle tecnologie che è arrivata alla sua massima espressione e che da lì in poi avrà una curva stabile, nel senso non potrà essere migliorata. Del libro non l'avevo mai sentito dire ma in effetti è interessantissimo invenzione ovviamente a me va, va a toccare il mondo dei brevetti ehm, dubito che il libro fosse oggetto di brevetto perché quando è stato creato il primo libro non, era, non esisteva il concetto di, di invenzione industriale brevettabile e dubito che non so, cioè non saprei se, se, se anche al giorno d'oggi eh, potesse essere eventualmente considerata invenzione brevettabile però sì, ci sta, eh, il, davvero il titolo stimola un sacco di riflessioni e, um, ed è bellissima anche la parte in cui cioè, vabbè, il tuo libro poi arriva a parlare di diritto d'autore ma verso la fine, ma all'inizio fai tutta una, una introduzione su, eh, anche etimologica, adesso magari se vuoi dirla in breve su come nasce la parola eh, book in inglese, codice in italiano dal latino codex. Eh, eh, dici raccontaci qualcosa. Uh. Grazie, grazie Simone di questa, di questa presentazione e di tutti gli spunti. Eh, le parole famose di solito sono cercherò di essere breve, poi sì, quando si esatto. sento <ride> cominciare gli telespettatori già <ride> entrano, entrano nel panico, comunque cominciano a guardare l'orologio. Eh, partiamo sia sì, dal, dal titolo. Eh, invenzione perché Umberto Eco non ha solo detto che eh, si tratta di un'invenzione non, non più perfettibile ma anche di un'invenzione che non smetteremo più di usare. Probabilmente per tutti gli anni a venire useremo il cucchiaio e continueremo a usare, usare il libro. Ehm, da questo part è partita sostanzialmente la mia riflessione, che è nata siccome è, esigenza di, di studio per, per gli studenti, perché parte del, del mio lavoro è fare anche didattica appunto, e, e avere uno strumento adatto a loro che potesse percorrere un po' la storia alla storia del libro. Eh, nello stesso tempo um, forse anche strada facendo mi è nata l'esigenza di anche mettere un po' ordine sulla materia la storografia lo sapete meglio di me nel tempo progredisce si sono fatte nuove scoperte hanno nuovi libri, il diritto d'autore stesso eh, la normativa europea la recentissima normativa europea ce lo, ce lo insegna, è frutto di continui, di continui sviluppi di quello che io ho chiamato il mondo attorno al libro, infatti il capitolo che riguarda i diritti d'autore, è stato proprio intitolato I mondi, I mondi intorno al libro, mh, dove per mondi ho messo dentro, coinvolto, ho preso in considerazione aspetti come i privilegi, perché come hai detto tu quando è nato il libro non c'era eh, la brevettabilità dell'oggetto, del, dell ma c'era sicuramente la possibilità di eh, assegnare al prodotto libro dei privilegi. E magari per un attimo possiamo anche poi approfondirli. Poi tra questi mondi ho messo anche mh, la questione della censura, perché poi voi mi insegnate mm. che il diritto d'autore è un argomento, il copyright eh, potrebbe essere visto da altre legislazioni, visto da come un'altra faccenda di cui, di cui trattare e poi ovviamente tutti quelli che sono i controlli che sui contenuti del libro nel tempo si sono tentati di fare e uno di questi ovviamente sono il, i discorsi legati uno di questi è il discorso legato agli indici dei libri proibiti perché quando la stampa come mh, primo e, e grande eh, potere contrattuale, aveva quello di diffondere velocemente eh, più copie che esprimessero una medesima idea, più copie più esemplari di un libro, eh, fosse grande, piccolo, opuscolo, pamphlet, manifesto, non importa. Cioè questo era il potere della stampa, di poter eh, in breve tempo diffondere ehm, un, un concetto, un'idea, un... Un'opinione religiosa politica, ovviamente, la, la Chiesa si è accorta eh, e ha cominciato a voler controllare in qualche modo. In realtà, eh, la, la, la parte eh, ortodossa è arrivata un po' dopo, perché già Venezia, qui arriviamo ai nostri privilegi, quando oh, si è vista arrivare fisicamente eh, due operatori del libro, due tipografi, due stampatori che erano incapaci di applicare l'arte di caratteri mobili che avevano imparato in quel di Magonza, quando si è visto arrivare questi due tipografi tedeschi ha capito subito che era una nuova attività, Venezia era molto sensibile a tutte le attività commerciali e ha ehm, concesso, oh, senza forse riflettere a lungo, ehm, il privilegio a questi due stampatori che appunto si erano presentati a Venezia di poter stampare in esclusiva, in, in monopolio assoluto all'interno dei suoi territori. Scusa, Mi lo dico per, per chi non è della materia, cioè, i privilegi vengono considerati nel, nella storia diciamo, della, della mia materia, della proprietà intellettuale, l'antesignano di, del, del diritto d'autore e del brevetto, stessa cosa, cioè le prime forme embrionali di... Tutela della, della, della creatività, dell'inventiva, non solo su un piano intellettuale, perché quello sul piano puramente no, de, dell'attribuzione della paternità esiste da, da quando esistono no, probabilmente gli intellettuali greci, oh. eh, ma il fatto è che ci sia uno sfruttamento commerciale di queste invenzioni o creazioni intellettuali e questo appunto si. Sì, sì dice storicamente che è arrivato come, come, primo, come prima forma embrionale proprio nella, nella serenissima di Venezia nel 1400, no? più o meno, nel XV eh, secolo. Sì, beh, cioè come stavi, stavi appunto studiando, il, il privilegio è un'esclusiva di stampa, cioè permetteva sostanzialmente a uno stampatore che possiamo chiamare anche editori, perché nel momento che uh, la, la stampa nasce, in questa suddivisione tra stampatore e editore non c'è, ho eh. due ruoli che, che si profilano molto avanti, si profilano veramente quasi alla soglia dell'Ottocento. Si può dire. Questa era una domanda eh. che mi stavo tenendo per dopo e. No, oh, scusami. <ride> no, perché. No, non non so. dico più niente. No, no, bellissimo, perché no, no, adesso invece ti interrompo apposta. Allora, no, perché questa, poi questa distinzione stampatore editore ce la portiamo dietro anche nel, nel linguaggio più anglosassone, publisher, eh, publisher editor, no, spesso editor è uno di quei false friend no, che, spesso, che, che chi non è pratico della materia tende a tradurre editor vede editor, dicete, editore, no, editore è quello che per noi serve il curatore di un'opera. Eh, e per loro invece colui che pubblica e che ha le macchine per pubblicare la struttura commerciale per mettere in commercio un'opera è il publisher che però non è detto che coincida con il tipografo in senso proprio, cioè colui che davvero poi fa girare i rulli con eh, no, i, i, eh, della macchina che, che mette in, in macchina la carta per poi tirar fuori l'oggetto libro e quindi sono... Sono delle, delle, delle varie figure che nella storia della, della comunicazione dell'editoria si sono evolute e ancora oggi si stanno un po' incrociando, perché adesso con la stampa digitale c'è questo ritorno per cui il publisher, l'editore, non ha più bisogno della tipografia in realtà, può davvero ormai fare alcuni libri farseli in casa perché ci sono delle stampanti che schiacciano un bottone e ti tirano fuori il libro già rilegato in brossura. E, e vabbè, scusami, da no, tutta ho interrotta, però era troppo no, interessante. No, no, è funzionale a quello, quello, quello che stiamo dicendo: <ride> i ragionamenti che stiamo un po', un po' conducendo. È abbastanza il mondo del diritto ha anche molto giocato su questi due termini. Eh, sullo stampatore, l'editore, certo che non ha mai preso in considerazione almeno per quello che riguarda il diritto italiano, quindi fino al XIX secolo, quindi l'Ottocento la, la figura dell'autore, perché questi privilegi erano in realtà concessi allo stampatore allo stampatore gli si diceva tu puoi stampare quel titolo in quel determinato territorio per quel determinato periodo, um, l'autore proprio non, non compare compare un, sempre a Venezia, perché Venezia è comunque sempre una, uh, un passo avanti, un'antesimiana su alcuni aspetti. E Venezia concede al Sabellico che era uno storico, uh, la, la facoltà di poter scegliere lui lo stampatore eh, e quindi viene preso un po' in considerazione come autore e qualora se ci fossero state delle copie pirata o, o delle contraffazioni sulla sua opera Venezia riconosceva questo sabellico anche di poter incassare la, la multa che era di 500 ducati quindi anche poco eh, per, per l'epoca eh, e di poterne appunto go godere, godere lui non era un incasso che avrebbe ah, fatto questo la quello che hai detto no, adesso cioè il che fino al 1800, quindi in epoca relativamente moderna, eh, si, era, si favoriva più la figura, di, di, di, no, dell impre, della figura imprenditoriale rispetto del, alla figura intellettuale, all'autore, si riflette, e così riprendo un po' la mia materia, eh, si riflette nella terminologia che hanno gli inglesi di copyright. No? Noi parliamo di diritto d'autore, loro parlano di copyright e se ci fate caso, ovviamente, insomma, senza essere dei grandi esperti di lingua inglese, Copyright non è la traduzione letterale di diritto d'autore, ma è letteralmente il diritto di fare copia. E quindi chiaramente un istituto giuridico che si chiama Copyright sta stri strizzando l'occhio, diciamo, a colui che fa le copie, che non è l'autore che invece ha un ruolo di creare l'opera, nel senso di opera immateriale, intellettuale, no? Il corpus mysticum e il corpus, me corpus meccanicum. L'opera intesa come creazione, quindi astratta, e l'opera intesa come qualcosa che poi viene prodotto e distribuito quindi su un supporto fisico, eh, che è una distinzione che ci si siamo portati dietro per tre secoli, da quando esiste la, no, il 1709-1710, che hai citato anche tu nel libro come pietra migliare del, del prima, prima legge, primo testo normativo eh, di, di, di, sul copyright in senso moderno, lo statuto della regina Anna d'Inghilterra, e, e poi arriviamo alla rivoluzione digitale, cioè sostanzialmente ai giorni nostri, no? un massimo un, insomma, gli ultimi due, due decenni, in cui il, il, il, il, il supporto fisico, la famosa coppia, in realtà diventa evanescente, addirittura sparisce, perché, perché siamo tu, cioè, nel momento in cui siamo in un contesto digitale non ha più neanche davvero senso parlare di coppie, perché... La copia altro non è nel, nel, nel contesto digitale che un clone di un, di un elenco di bit, no? quindi il file che viene duplicato e portato su un altro supporto, copia, ma è sempre, è sempre un clone, quindi non, non distingue più l'originale dalla copia e quindi toglie questa, questa, questa possibilità, cioè di chiunque abbia in mano un aggeggio da 100 euro, no? un qualunque cellulare, che ormai è un computer a tutti gli effetti, è una macchina potentissima per fare copie digitali, no? perché hai il tastino condividi, duplica file, e, e quindi togli potere a coloro che invece per tre secoli hanno fatto copie, cioè hanno strutturato il loro potere economico, basato il loro potere economico, sulla possibilità di fare copie, avere le macchine che, che permettono di fare le copie, macchine che fanno delle copie molto di, di qualità molto alta rispetto alla copia che puoi fare tu, no? io insomma abbiamo un'età per cui il mondo della... Della, ti ricordi quando si, si registravano i film col videoregistratore VHS oppure ti, ti, ti prestava il CD eh, o, o, o il vinile, il tuo amico e tu ti registravi la cassettina audio? Caspita, la differenza tra l'originale e la copia era palpabile, quindi non c'era questa grande preoccupazione. Nel momento in cui invece tutti hanno in mano uno strumento che ha un costo ormai irrisorio. E, e, che ha la capacità di fare delle coppie invece super affidabili, e si mette in crisi tutto un, un, un sistema industriale che si è sviluppato in appunto tre secoli di storia potremmo dire, e, e, e vabbè adesso l'abbiamo presa larga, no? cioè, perché stiamo parlando, sì, ah, del però legandolo al libro uguale, cioè però con la differenza che il libro ha quella, secondo me, quella forza in più alle spalle rispetto ai contenuti musicali, audio o video che siano, che è un oggetto perfetto, cioè il, eh, il vinile, il cd, eh, sono sempre stati superati nel giro di pochi anni da qualcosa che era meglio di loro, no? meglio della loro versione precedente. Il libro no, cioè il libro è arrivato a un punto in cui il suo eh, successore, nella metafora, è una cosa che però non è un vero successore, è un'altra cosa, cioè l'ebook non è il, il, un libro migliore, e, e, e più moderno, è un'altra cosa, tant'è che molte persone vogliono entrambe le cose, cioè comprano sia di un libro, eh, molti editori lo mettono in vendita come pacchetto, il mio editore pubblica l'ultimo mio libro, puoi comprare ad un prezzo ridotto entrambe le cose, vuoi il cartaceo e ti arriva anche il codice per scaricarti l'ebook, perché? Perché sono forme di fruizione diverse, che credo sia quello che, a cui tu arrivi a dire nell'ultimo capitolo. Se, se... Sì, ecco. Eh... Esattamente, esattamente così. Io sono arrivata a definire il libro digitale, che, che mi piace chiamarlo in italiano più che ebook o addirittura libro elettronico, ehm, sono arrivata a dire che è un po' la brutta copia, del, è un, un tentativo ancora mai riuscito di poter copiare quello che è appunto un parallelepipido perfetto con una sua eh, dimensione. Adesso, non, non riprendo le questioni, il tattile, l'odore, eccetera. E non riprendo neanche questioni come... Quelle legate alle neuroscienze, il tempo che io giro la pagina fisicamente di un libro, ho quella frazione di secondo, forse meno, che permette al mio cervello di sedimentare quello che ho letto nelle righe immediatamente successive. Uh -huh. Cosa che invece non faccio su, su un device qualsiasi, perché è un assomiglia quasi a un rotolo, un testo senza soluzione di continuità. E quindi vado avanti, vado avanti, vado avanti. E dov'è? Cioè, intellettualmente, neurologicamente forse non siamo ancora pronti a un tipo di lettura uguale a quella, di quella che facciamo Ma sulla società. Adesso domanda autocritica per, per insomma, due persone che eh, vengono più o meno dalla stessa generazione: sarà che, è, che è, cioè, noi la pensiamo così perché siamo vecchi, o anche tu che hai confronto con gli studenti che insomma hanno 19 anni, 20 anni, ti sembra che sia così anche per loro che invece sono nati in un contesto digitale? No, è così, è così anche per loro secondo me perché è proprio un discorso di sviluppo neuronale la tecnologia va mille volte forse ma che mille poco molto più veloce rispetto allo sviluppo del nostro, della nostra testa, del nostro cervello dei nostri neuroni quindi vedo che allora, i ragazzi eh, sono forse mh, capaci di cogliere nel libro grazie alla lettura che fanno su un digitale gli aspetti fondamentali eh, noi invece leggevamo tutta la pagina, tornavamo anche indietro, facevamo un centinaia di sottolineature a colori diversi invece loro forse sono un po' più capaci di cogliere gli, gli aspetti, questo però credo che non sia solo frutto del digitale ma sia frutto per esempio dell'editoria scolastica se prendete in considerazione i libri di, usciamo forse dal seminato sul, del diritto d'autore ma prendete in considerazione i libri di scuola hanno le parole chiave in eretto, eh, l'immagine vicino al concetto. Quindi, aiutano anche lo scolaro, quelli della primaria oppure semplicemente delle scuole medie. A cogliere subito i punti, questo poi lo portano anche sulla colata d'inchiostro che è un saggio che invece magari devi leggere all'università o sul quale devi cogliere gli aspetti per preparati all'esame perché il fine ultimo ovvio, degli, degli studenti è questo, però ecco ci sono aspetti eh, di un oggetto. Allora io intanto smetterei di eh, portare avanti la dicotomia analogico-digitale perché entrambi hanno delle, degli aspetti e non sono da sottolineare quelli positivi e quelli negativi sicuramente sono due prodotti dal punto di vista editoriale e anche poi nella trattazione dei diritti ma questo è tu che me lo insegni che vanno mh, per due strade diverse per due dimensioni, proprio dimensioni, questa è la parola, la parola esatta, è della, della chiacchierata che stiamo facendo Ma, su questi due effetti. E eh. allora, adesso mi dici questa cosa che anche dal punto di vista giuridico sono due cose diverse, è verissimo, basti pensare, no, butto lì questa provocazione, il libro cartaceo ha l'IVA al 4%, pagata la fonte dall'editore, il libro digitale ha l'IVA al 22%, qualche anno fa era circolata una campagna di sensibilizzazione per portare l'ebook anch'esso anch con l'IVA al 4%, in cui ingenuamente, ingenuamente lo sottolineo, anch'io avevo partecipato, e in realtà poi eh, giuristi più raffinati di me mi spiegarono che era sbagliato, perché effettivamente sono due cose diverse, giuridicamente eh? e fiscalmente quindi, cioè, per effetto anche fiscalmente, perché, perché quasi sempre l'e-book, per come vengono eh, distribuiti, o i libri digitali se vogliamo chiamarli all'italiana, sono ceduti come servizio più che come copia venduta il che anche lì fa cambiare mostruosamente la questione vuol dire che eh, vabbè adesso non voglio andare troppo sul tecnico però si evita quello che nel, giuridicamente si chiama eh, principio dell'esaurimento del diritto per cui a un certo punto il diritto d'autore quando la copia viene messa sul mercato e viene acquistata dal, dall'utente finale il diritto d'autore finisce cioè il titolare dei diritti che sia l'editore o l'autore non hanno più modo di sapere che cosa viene fatto di quella copia e la persona che l'ha comprata può scegliere di portarselo a casa, leggere regalarlo, usarlo per fare spessore sotto il tavolo o usarlo per accendere il camino, non, non è più un problema del, dell'autore o dell'editore la fine di quella copia. Questo non succede invece con, il, con le copie digitali perché in realtà non sono vere copie, sono delle licenze d'uso per l'accesso ad una copia, cioè chi compra un un ebook eh, su Amazon o su un altro dei vari store ha l'illusione di comprare una copia ma in realtà sta comprando l'autorizzazione ad accedere a quella copia che, ripeto, sembra questione di lana caprina adesso chi non è del settore dice eh, è arrivato il giurista che sta lì a giocare sulle parole no, in realtà c'è una differenza sostanziale perché vuol dire che quella licenza a un certo punto può essere revocata No, è una semplice autorizzazione, quindi non è, non è davvero una copia. Io ho la fortuna di aver ereditato da un trisio, da, da, da un, trizio, una, un parente strano che non si chiama neanche Aliprandi come me, eh, dei, dei libri di diritto bellissimi, tutti del fine settecento, prima, prima metà del 1800, eh, che probabilmente io lascerò a mio figlio, a mio nipote, che ne so. E invece non so se io potrò lasciare a mio figlio i miei libri scaricati, comprati sull'account di Amazon, no, perché l'account di Amazon è innanzitutto è personale, questa cosa è scritta e quindi non si è ben capito bene cosa succede quando uno poi viene meno, o decide di chiuderlo e di passarlo a qualcun altro, semplicemente che non si può passare a qualcun altro. E, e, e quindi... Una riflessione che anche lì, adesso non vorrei aprire un vaso di Pandora perché siamo già andati abbastanza lunghi, però eh, ci fa capire come il libro digitale non è l'equivalente, non è il, il, il, il figlio diretto e l'evoluzione del, del libro cartaceo, ma sono proprio due, due oggetti, due, due, ontologicamente due cose diverse. E, ehm, altra provocazione che ti lancio sempre sul discorso del libro digitale, io ho ancora molto l'impressione, adesso non so se è una questione che gli editori non hanno fatto davvero il passo, sono ancora lì che stanno cercando di capire bene che cos'è cos questo oggetto, però ho sempre l'impressione che il libro digitale cerchi di scimmiottare ancora il libro cartaceo, no? cioè molti, per molti, io che leggo più che altro saggistica e poca, poca narrativa, Saggisti, vabbè, eh, saggistica ma anche li, mh, articoli scientifici, articoli tecnici ovviamente per il mestiere che faccio, e, e, mh, Spesso il libro digitale è il PDF editoriale, no? cioè è la stessa cosa identica. È il PDF del... che a me ti ripeto va benone perché io sono vecchio, no? l'abbiamo già detto prima. Appartengo a quella generazione che si è abituata a leggere le cose con una grafica particolare, con le note messe in un certo modo. A me va anche bene così. È solo che mi viene il dubbio che non sia stata fatta le... non si sia. Fatto davvero il passo avanti che ci si aspettava quando si è, iniziati a si è iniziato a parlare di ebook nel 2002, cioè insomma, da, da quando è che si parla di questi ebook? No? Ormai è da vent'anni circa. E quindi, se siamo ancora lì adesso, dopo vent'anni, ad a, a considerare l'ebook come la versione, la scansione, perdonami te, la scansione, la scansione del, del, del libro, allora vuol dire che il libro vince ancora, no? il libro di Umberto Eco, il cucchiaio della situazione, l'invenzione perfetta è ancora centrale. Ma forse dovremmo um, cancellare proprio il termine ebook, quindi prendendo anche spunto dal, dall'inizio che dicevi l'etimologia, le, le, la valenza del termine e... Le... Il significato, cioè il termine book è un termine distopico, è un termine che non, non funziona, io agli studenti dico voi siete i adesso dire che tu sei vecchio devo dirti di no perché tu dici che ti hanno la stessa età quindi se dico che non sei vecchio tu dici che non sono vecchio neppure io però in realtà questione proprio di generazioni eh, gli studenti come vecchia siete appunto quelli che dovranno viverlo il digitale non subirlo noi siamo forse nella categoria che più lo subisce più maldestramente cerca di usarlo eh, con risultati più o meno felici eh, invece loro lavoreranno sempre solo e va bene così cioè sono una sono spinta su, su questo tipo di attività lavoreranno con il, con il digitale eh, però il termine ebook visto come proprio un, la, la copia o la brutta copia dicevamo prima del, del libro non, non, non funziona si, potrebbe proprio iniziare dal, dal nome anche perché il termine book e il termine libro arrivano dalla materialità, dalla fisicità. Il liber non era altro che una pellicola, che non era idea ancora oggi, che sta tra la corteccia e il tronco dell'albero, una pellicola molto sottile che hanno scoperto poter essere scrivibile, lì, nel prima ancora del codice e quant'altro, e quindi l'hanno usato come supporto, supporto scrittorio. Eh, lo, stesso, lo stesso book inglese deriva dalle lingue eh, germaniche, che è book, che poi tradotto è, è il faggio, è un albero. Eh, quindi c'è un richiamo molto forte a un supporto, quindi a una fisicità. E chiamare ancora book, una cosa che non ha nulla di fisico, ma è una, un testo senza, senza fine, quasi... Ehm, impercettibile nel suo inizio e soprattutto nella sua fine perché sfido chiunque a dire andiamo a pagina X delle no, è, è difficile è sì, sì, è problema... arrivare, arrivare al punto mm. ehm, poi c'è sempre il problema dell'autore molti di questi testi digitali non hanno un autore eh, non è facilmente vincibile se io guardo qualsiasi pagina web magari ci discostiamo un po' dalle book come siamo abituati a pensarlo sul, nella lettura di un device però se io guardo un testo online spesso non c'è un autore, quindi manca l'autoriorità e il diritto d'autore, quindi allora chi può godere di questo se l'autore poi non è indicato e non bah, è operabile? Sì, quello sì, è un problema più filosofico che giuridico perché in realtà l'autore è sempre, per come è impostato il copyright, è sempre tutelato, anche se non è indicato, lui può sempre, dire, può sempre reclamare la, la paternità dell'opera, però sì è vero, in una percezione globale, in una percezione generale del, del concetto di diritto d'autore, io lo trovo no? da parte de, dei degli utenti, la, la, la classica leggenda metropolitana, eh, ma era su internet, non c'era scritto nulla, allora io pensavo che fosse di tutti, che fosse libero, eh no, eh, certo, cioè, è la, questo è l'effetto collaterale della cosiddetta liquidità, della, del fatto che, che, che internet è così è liquida e, e, e si perdono certi riferimenti, eh, però ecco sì, non vorrei adesso... E buttare troppa carne al fuoco. Allora no, giusto per tornare al tuo libro e poi così possiamo andare in chiusura eh, ne, ne ripercorro la struttura proprio in ottica di, di recensione in modo tale che chi è interessato a poi a, a leggerlo è formato da cinque capitoli, una, una premessa che è già interessantissima perché già quella fa tutto il discorso sull'etimologia sull del libro, la premessa si chiama si intitola Tante forme per la stessa esigenza come è nato e come si è sviluppato il libro e, e lì c'è quella storia di, eh, che, non, che non conoscevo di Federico II che aveva vietato l'utilizzo della carta, perché all'epoca la carta era più deperibile rispetto alla pergamena, al, alla pergamena. E, e, ed, è, ed è interessante vedere come cioè addirittura vietarlo perché no, perché non si conserva abbastanza, poi ah, mia, adesso mi, mi si è, è accesa quest'altra lampadina sugli ebook e sul rapporto con il libro cartaceo, sul discorso della conservazione dell'informazione. Cioè noi sappiamo che di libri, cioè libri pergamene, papiri, eh, sono riusciti a trasferirci la conoscenza per millenni. Non sappiamo cosa, cosa, succederà, cosa succederà invece a, ai contenuti digitali, Nel senso eh, che, sì, no. eh, perché è una cosa tu troppo tu nuova tu. per sapere come andrà a finire. Eh... Ah, per esempio sul papiro vengono registrate ancora le informazioni che riguardano le scorie nucleari perché eh non sì, sì pensa, è pensa a te esatto tutti, quindi oltre ai file registrano su questi supporti ehm, poi eh, cioè è, è difficile sapere e tra l'altro a me anche piacerebbe che dal punto di vista normativo si sì, intervenisse sulla conservazione del digitale anche per i privati perché se la pubblica amministrazione o amministrazione pubblica che dir si voglia Um, ha um, delle regole ben precise da seguire per la conservazione dei propri documenti digitali, cioè il segno anche sì, archivistica. Quindi la una parte famosa di... fattura elettronica, la conservazione. La sì, sì. conservazione, il glifo, le firme digitali: insomma, anche qui andiamo oltre. Um, un archivio digitale di un editore. I suoi, le sue famose copie delle copie che, che fa e che mette a disposizione sotto forma di book o print on demand perché magari può avere il suo file e poi viene richiesta la stampa di, un, di, una, di una copia con il pod eh, cosa sono quegli archivi lì? come com arriveranno a noi? Eh, cioè, se io adesso vado a Milano, al centro apice, agli archivi degli editori, questi archivi come arriveranno? Dove Tutti... saranno conservati? Come saranno conservati? E stesso, purtroppo, è anche in mano, cioè, purtroppo, insomma, eh, chi magari prepara l'ebook per quell'editore ha lui l'archivio di quell'editore, ma non funziona. E infatti, <ride> e... dicio, guarda, lancio questo spunto, visto che la mia pagina è molto seguita da bibliotecari e archivisti, sicuramente avranno tantissime cose da dire su questo tema perché. È... È il tema dibattuto dei nostri tempi, cioè, è bello passare tutti al digitale ma si pongono delle, delle, delle riflessioni non da poco. Io lo vedo anche come, eh, come avvocato banalmente sulla eh, archiviazione delle sentenze, degli atti giudiziari. No? Cioè adesso che si sta spostando tutto il processo, quindi la giustizia che è una cosa serissima, cioè una cosa delicatissima, la giustizia, delle, la giustizia che ha a che fare con la vita delle persone, con il destino delle persone, eh, la sanità, no? cioè il fatto che le informazioni le abbiamo visto sulla nostra pelle in questi ultimi eh, due anni cosa vuol dire e quindi nel momento in cui si digitalizza dobbiamo essere sicuri che le informazioni vengano gestite in un modo eh, corretto e in, lungo, con, diciamo, in ottica di lungo periodo. Quindi, eh, da un lato abbiamo la storia di eh, millenni di, di, di supporti che sono cartacei o, o, o, o, o, o simili cartacei, non so, pergamena, eh, papiro, via dicendo, quindi comunque supporti fisici. E dall'altro abbiamo il digitale che è comparso negli ultimi 20-30 anni e che è che da un lato appunto agevola sostanzialmente la grande innovazione digitale è lo spazio no? cioè il fatto che io riesco a contenere in una eh, memoria che è grossa come l'unghia del mio dito eh, mignolo non so tutto il catalogo di una enciclopedia no? cioè, questa cosa qui è mostruosamente eh, innovativa e rivoluzionaria questo non c'è dubbio sul fatto della conservazione il fatto che io magari abbia un cd rom che ho masterizzato dieci anni fa e che lo ritrovo in un cassetto e non possa più leggerlo eh, perché appunto boh, non ho più il masterizzatore che legge quel tipo di formato, oppure semplicemente perché si se è rovinato e non ho fatto una copia, è un, è un grave, grave problema che va assolutamente affrontato. Però, scusami, adesso altra, basta, chiudo con le divagazioni. Volevo ripercorrere il, il, il, la struttura del tuo libro e me l'ero segnata. Quindi, 5, dopo questa premessa interessantissima, ehm, 5 capitoli ovviamente diciamo, hanno un essendo un libro eh, storico come approccio quindi percorrono le epoche storiche il primo capitolo si occupa del rinascimento dell'arte tipografica quindi periodo 1450-1550 il secondo capitolo l'era del consolidamento e del perfezionamento quindi 1550-1700 ovvero immagino visto il, la premessa che abbiamo fatto sul titolo del libro è il periodo in cui il libro diventa perfetto si completa nella sua, nella sua evoluzione come oggetto, diventa quello che poi abbiamo ancora oggi perché più di così non può diventare. E poi il capitolo 3, la stampa diventa moderna, quindi l'Ottocento, eh, gli autori, gli editori verso la modernità, la, la distribuzione libraria, che quindi anche lì... Le, le, il mondo che più o meno ancora stiamo vivendo oggi e poi il capitolo ovviamente a me, per me preferito il quarto quello il mondo attorno al libro, i privilegi, la censura, l'indice dei, dei libri proibiti e il copyright e eh, un quinto capitolo che è quello che abbiamo già più o meno eh, citato indirettamente è quello sul passaggio al digitale cioè il libro e l'universo digitale eh, infatti tu parli di libro elettronico e le protezioni dei diritti, la tecnologia dell'ebook e i costi digitali è totale circa 100, è, 185 pagine 190 pagine quindi è un, un saggio vuol dire anche leggero nel senso non una cosa che spaventa un librone un tomo. Di, di, no, che sai, io sono abituato ai manuali di diritto privato amministrativo che partono dalle 700 pagine in su quindi sicuramente eh, una lettura più, più, più leggera. Eh, editore, la terza, l'abbiamo detto. Il prezzo di copertina è 20 o 19, non mi ricordo, 20, 20 euro di copertina, scusa, di copertina sul cartaceo, poi ci sarà il prezzo del, del digitale che cambierà a seconda dei vari store. Perché è quello solitamente è più o meno il, il digitale, giusto per Amazon. Lo dava il 19, un, qualche giorno fa, 19 euro. No, eh... vabbè, quindi non tanto distante dal, dal, dal cartaceo. Poi non ho visto i costi di iscrizione, ok. Avevo... Eh, sono... Basta, nel senso che diciamo, insomma, siamo più o meno arrivati. Ci eravamo dati come orizzonte massimo 40 minuti. e Ci siamo, se però hai delle cose da aggiungere, vuoi, vuoi dire qualcosa? Eh, dare... Non so, hai qualche appuntamento? Lo so che purtroppo presentazione dei libri per un po' immagino che no, nelle librerie così non, non ce ne siano ancora, però hai qualche appuntamento da darci. C'è un appuntamento previsto presso l'Università La Sapienza il prossimo 19 maggio, dove parleremo di tutto il libro senza entrare magari nel merito o specificatamente, specificamente nel, nel, nei diritti. E, e poi, Ma La Sapienza sempre, però online, cioè nel senso… Sì, assolutamente. A settembre. Ma si accessibile sta... a tutti, sì. cioè, quindi la gente può iscriversi e seguire il seminario, o solo per iscriversi? Posso chiedere se eh, il link è condivisibile. Cioè, sì, ma poi magari mi mandi se si può seguire, mi mandi i riferimenti, lo aggiungo alle note della, del nostro video di oggi. Certo. E poi vorrei, si pensava di fare una cosa in presenza all'Audus Club di, di Milano fine settembre, metà ottobre. Però qui eventi dai, cerchiamo sì. di essere sì. ottimisti sì. per sì. settembre, sì. Per sì. settembre sì. ottobre <ride> se no anche lì andrà, andrà, andrà online. Eh, Questi sono, bene. sono anche lo, quelli al momento fissati, poi, poi vediamo anche l'editore come, come si muoverà in tal senso. Eh, avrei voluto scrivere di più, dire di più, ma questo è tipico degli autori, invece poi interviene a gamba tesa l'editor in questo caso dice no, e dice no, battaglia, pataglia no... Ma <ride> Quindi... ah, ecco, non sapevo bene. Va bene, va bene, <ride> sì. dai però per ora, insomma, per chi vuole farsi un'idea anche per uno dei tuoi lavori, è una, una buona partenza, ritengo possa essere una buona partenza. Benissimo, dai, grazie a Federica Formiga, dell'Università di Verona, il libro ve lo, ve lo lascio scoprire, Editori la Terza, l'invenzione perfetta, Veramente. eccolo lì, eccolo lì. Scusa, ecco, l'ultima domanda, il quadro in copertina chi è? Eh, non lo riconosco. Il quadro, il quadro in copertina è stato scelto da... Dalla terza, è, uh, il titolo è Ragazza Orfana di Amsterdam, è un quadro di, di un autore tardo-ottocentesco, che legge un libro, eh, una un autore che che legge... Mingo, infatti lo, lo, lo vedete dalla, sì, sì. Dalla, stessa, dalla stessa copertina ed è una concessione data dal, dal museo al, all'editore. Quindi Ottimo. sì, qui ci sono state un po', un po' di discussione sulla copertina, ma come nota redazionale possiamo dire che il potere contrattuale c'è l'editore e non l'autore. L'autore può dire <ride> quello che vuole, ma alla fine decide, decide l'editore. Va bene, eh, va bene. Grazie, grazie Federica. Bene, alla prossima. Grazie, grazie Simone. Ciao a tutti, arrivederci. Uh, grazie ancora.